ciao ragazzi buongiorno nel video di oggi un video super richiestissimo e oggi andiamo a parlare di mani e di unghie è un argomento di cui mi avete sempre fatto mille domande ma eh, a cui eh, non ho mai risposto con un video completo e quindi oggi finalmente andiamo a realizzare questo video dedicato completamente a mani e unghie nello specifico andiamo a vedere quali sono eh, i passaggi e i trattamenti che io utilizzo insomma per avere sempre Mani morbide, curate, idratate e unghie forti. Prima di iniziare con i video e con tutti i consigli, però vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale il primo consiglio che mi sento di darvi e che per me è il più importante in assoluto è quello di utilizzare il più possibile prodotti naturali sia per le mani che per le unghie trovare prodotti naturali per le mani è anche abbastanza semplice per le unghie soprattutto se parliamo di smalti non credo che esista uno smalto che sia al 100% naturale appunto perché essendo uno smalto eh, credo che sia impossibile appunto realizzarne uno completamente naturale ci sono però in vendita eh, smalti senza troppi ingredienti dannosi come possono essere per esempio Zoya, eh, essi o anche Benicos se cercate qualcosa di più economico. Se non siete molto abili con lo smalto o se avete le unghie corte e le vorreste più lunghe o se non avete tempo per applicare lo smalto, eh, potete ricorrere ad un'alternativa che è quella che sto utilizzando io in questo momento eh, e sono queste unghie qui. Queste unghie qui si trovano nel sito di Glamourmade.com Com. vi lascio il link qui ma anche giù nell'info box dove potrete trovare numerose tipologie di unghie di diverse lunghezze, di diverse forme con diversi tipi di decorazioni ma anche eh, al naturale la particolarità di queste unghie qui che a me è piaciuta tantissimo eh, sono il fatto che sono unghie a pressione di conseguenza sono molto facili da applicare, molto veloci e non utilizzano eh, la colla per le unghie e quindi eh, non le rovina io però vorrei mostrarvele più da vicino in modo da mostrarvi che cosa potete trovare nel sito ed eventualmente insomma potete andare a curiosare appunto voi in più per voi ho anche un codice sconto che è selena15 ve lo lascio qui ma lo trovate anche giù nell'info box dunque all'interno del sito ci sono appunto questi kit che sono completi il primo kit che vi mostro è questo ok ci sono tutte le unghie girate comunque um, sono le unghie che sto indossando e hanno questa forma squadrata con una base bianca decorate con queste stelline nere eh, sono unghie che secondo me vanno bene tutto l'anno un altro kit è questo qui e queste qui invece hanno forma ovale, hanno la base verde. Tranne queste che hanno la base bianca e una decorazione eh, con un ramo di foglie arancioni. Queste anche hanno una forma squadrata, come quelle che sto indossando ora: hanno la base gialla oppure la base bianca con i fiori decorate. Queste qua le ho pensate ottime per la primavera. Questo kit ha. Um, le unghie decisamente più lunghe rispetto alle altre che avete visto, hanno questo colore molto bello che secondo me sta bene per tutto l'anno. E la particolarità di queste unghie è che sono termiche, di conseguenza, cambia il colore dello smalto con il calore delle mani. Ultimo kit, questo qui è super invernale questo qua è quello con la misura più corta ha la forma anche questa abbastanza squadrata e queste hanno la base azzurro chiaro, blu scuro e bianco con queste decorazioni invernali appunto sono dei, degli alberi di pino e dei fiocchi di neve all'interno di ogni kit troviamo ovviamente il set con tutte le unghie di diverse misure in modo da riuscire a trovare quella più adatta alla forma delle nostre dita una salviettina a base alcolica per pulire e preparare l'unghia prima dell'applicazione. Una limetta per le unghie e eh, un bastoncino per le cuticole. Ed infine ovviamente si trovano questi stick di colla che servono appunto per l'applicazione delle unghie. Ehm, sembrano un po' eh, tipo di silicone, però in realtà appunto è colla. L'applicazione delle unghie è davvero molto molto semplice, si incomincia andando ovviamente a uh, limare l'unghia e a rimuovere uh, le cuticole, dopodiché si passa uh, la salviettina a base alcolica per togliere ogni tipo di sporcizia e preparare l'unghia all'applicazione in modo che durino e si vanno a scegliere le unghie delle dimensioni più giuste per le nostre dita infine proprio come le unghie si scelgono anche i tabs adesivi della misura adatta si vanno a prelevare attraverso la linguetta che serve appunto per non toccare la colla con le mani si va ad applicare sull'unghia si rimuove la linguetta ed infine si va a applicare sopra Um, anche l'unghia si tiene premuto um, per 15 secondi e dopodiché si può passare all'unghia successiva, e in 5 minuti avete delle unghie bellissime lunghe nel caso eh, le abbiate corte come le mie in questo periodo che sono terribili, queste unghie le adoro perché risparmio tempo in due minuti e mezzo ho praticamente applicato lo smalto e fatto crescere le unghie diciamo così, non devo aspettare il tempo di asciugatura dello smalto e tantomeno eh, non rischio di rovinarlo subito dopo averlo applicato, la durata delle unghie è davvero buona non avrei mai creduto che delle unghie a pressione avessero una durata di questo tipo quindi sono rimasta davvero molto molto colpita cosa più importante non è necessario come vi dicevo prima utilizzare um, le goccine di colla perché va utilizzato appunto questo adesivo qui che non va a rovinare uh, le unghie in nessun modo e inoltre si possono applicare anche più e più volte perché ci sono all'interno 24 unghie e, e 48 tabs adesivi Tornando invece alla cura delle nostre mani e delle nostre unghie, eh, un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di utilizzare ehm, tre ehm oli essenziali che sono quello di limone, quello di lavanda e quello di rosmarino, questi sono quelli che io preferisco di più perché rinforzano le unghie, le aiutano a sbiancare se avete problemi di unghie ingiallite e eh, ammorbidiscono le cuticole, per quanto riguarda i trattamenti di mani e unghie io eh, in genere inizio andando a rimuovere appunto lo smalto dalle unghie eh, con un solvente che non contenga acetone dopodiché passo a mettere a bagno eh, le mani e le unghie questo è un trattamento super rilassantissimo che però aiuta ad, ad ammorbidire le cuticole e a preparare la pelle e le unghie per i trattamenti successivi la ricetta che io vi consiglio di più è quella ehm, a base di lavanda e rosmarino e io la preparo così, riempio una terrina con dell'acqua molto molto calda abbastanza grande da riuscire ad immergere all'interno eh, entrambe le mani eh, distese, poi aggiungo un cucchiaino di succo di limone, un cucchiaino di olio d'oliva, un cucchiaino dei fiorellini secchi della lavanda, mezzo cucchiaino di foglia di rosmarino e eh, quattro gocce di eh, vitamina E se ce l'avete altrimenti fate senza aspetto Almeno 10-15 minuti che tutto l'infuso appunto si ammorbidisca, dopodiché eh, immergo le mani per almeno 5 minuti, anche di più se avete tempo. Una volta terminato il bagno, le mani le vado ad asciugare molto molto bene, dopodiché eh, passo allo scrub, lo scrub che preferisco io è a base di miele, e trovate la ricetta già in un vecchio video che dovrebbe essere qua. E quindi oggi ve ne suggerisco un'altra e per realizzarla, in questo caso vi servono 5 cucchiai di zucchero, 2 cucchiaini di olio di mandorle, 1 cucchiaino di olio di jojoba, 4 gocce di vitamina E, sempre se ce l'avete, e poi una goccia di olio essenziale di lavanda e una goccia di olio essenziale di limone. Utilizzare lo scrub sulle mani serve appunto per eliminare la pelle morta e quindi rendere la pelle più lucida, più morbida, per prepararla ad assorbire i prodotti successivi. Vi basterà applicarlo sulle mani e... Eh, strofinarlo per alcuni minuti dopodiché vado a risciacquarlo con acqua tiepida e asciugo di nuovo molto bene le mani e successivamente mi dedico alle cuticole per le cuticole anche qui ho una ricetta con cui mi sto trovando molto molto bene se le mani sono curate in genere le cuticole tendono a non esserci e quindi preferisco applicare appunto un olio per cuticole, io lo realizzo in questo modo qua e vado a mischiare semplicemente 3 cucchiai di olio di oliva con mezzo cucchiaino di olio di mandorle e un cucchiaino di olio di jojoba con 4 gocce di olio essenziale di lavanda, 4 gocce di olio essenziale di rosmarino e 4 gocce di olio essenziale di limone. Uh, al massimo si può arrivare a 12 gocce ciascuno però io tendo ad usarne sempre un po' di meno ed eventualmente preferite realizzare un oleolito uh, dei fiori di lavanda, delle foglie di rosmarino e delle bucce di arancia senza poi dover utilizzare appunto gli oli essenziali e, uh, è ottima per nutrire non solo le unghie, le cuticole ma anche tutte le mani e questo lo utilizzo soprattutto prima di andare a letto in modo che abbiano tutto il tempo durante la notte di di, um, penetrare all'interno delle mani delle unghie e basta con questo è tutto la mia routine finisce qui dopodiché vado a limare eh, le unghie a lucidarle con una goccina d'olio se necessario in questo modo continuo a nutrirsi anche durante il giorno oppure se eh, decido di mettere lo smalto non utilizzo non metto eh, l'olio per la lucidatura ma passo direttamente allo smalto applico prima una base eh, poi eh, due mani di smalto e successivamente anche un top coat in questo modo vedo che eh, lo smalto mi dura anche eh, per una settimana senza rovinarsi oppure appunto utilizzo queste unghie che mi risolvono un sacco di problemi e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di guardare giù nell'info box eh, il sito di glamourmade.com